Allora, ciao fin con gli zombie, intanto grazie. Si è abbonato a Prime per due mesi, thank you very much. Oh, guarda, ho preso dentro. Oh, ragazzi, prima ho preso dentro il muro. Cazzo, se. ho preso il, il bianco del, del muro qua. Ce ne frega. Allora, facciamo una cosa. Andiamo al dunque, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, cazzi suoi Così impara, scherzo, a mettersi le notifiche nel telefono Ciao 8090 Oggi è uscita una cosa speciale per me, una cosa veramente speciale Una cosa, grande Thomas Oggi è uscita una cosa veramente speciale Alzi la mano chi l'ha vista già su Instagram Nelle stories Ma non solo Alzi la mano Allora ieri ho avuto Ho avuto la fortuna di vedere Fresh Contegium in anteprima E sono... E sono contento, poi ve ne parlerò, lo prometto Perché poi nei titoli di coda ho visto che negli Special Tanks sono ringraziati anche Insomma, non aprite questo blog, è ringraziato È la prima volta che finiscono i ringraziamenti di un film E mi fa molto piacere, sono contento Diciamo, sono nel mio piccolo nella storia del cinema Adesso non esageriamo, comunque... Chi mi segue sa che ho realizzato un piccolo extra Che trovate nel Blu-ray DVD di Flash Contagium E quindi quando comprerete l'edizione a un video Potrete godere del mio extra E anche del film E c'è anche un altro extra e Però è un'altra cosa che non so bene spiegarvi Quindi non mi azzardo Chissà perché siamo qua Comunque il film, il 18, è disponibile su Vimeo in noleggio a 3,99 Quindi potrete vederlo in anteprima Io so che starà su solo due giorni, 48 ore Una volta comprato il film avete 24 ore per vederlo Poi dovrete aspettare un video per forza Quindi se siete curiosi, vi piace il cinema indipendente Vi piace dare Rettal Guns, Io vi dico noleggiatelo poi vi dirò in una live speciale che si chiamerà Speciale Flash Contation <ride> Vi dirò cosa ne penso e magari ci sarà anche qualcuno con me Qualche contagiato Interessante, interessante Ma non, vedete come sono come un giocatore di poker Non vi dico un cazzo Comunque cari miei amici Chi è che sa perché siamo qua? Ha alzato la mano Dai dai, 8090 lo sa perché Ha visto qualcosa su Beh si sì, lo sa L'ho scritto nel titolo ma quanto sono scemo Comunque va bene dai Vedete qua vedete questa scatola C'è Non notate che c'è un logo Particolare Guardate C'è un logo qua yeah! C'è un logo E c'è anche un. un Cappello sopra Non so se farvi vedere le stories No, guardatevi le stories da soli Perché ho fatto delle stories che presentano Lasciamo perdere quell'argomento Non voglio inquinare questa bella live Con Un altro tipo di, di, di realtà Ben Più eh, scadente Cioè, no, comunque questa sia scadente Anzi allora, basta basta, le, basta, ciance, vi dico tutta la verità, nient'altro che la verità Ho fatto la linea, ma non è una linea <ride> Bravi che avete visto le stories, dai Ammettete che fanno ridere, che sono fatte bene Perché mi ci, mi ci sono messo di impegno a creare questo storytelling eh, eh, E li avete già visti, ok, li vediamo insieme Anche perché... Io li ho ricevuti, ho aperto il pacco solo per sapere se c'era tutto Ma non so, non li ho guardati bene nel dettaglio, aspettavo questa live Ho fatto un progetto creativo, non è solo un merch Non è solo una questione di, di fare un merch che uno ci guadagna mh, Anche perché l'intento non è guadagnarci eh, Perché comunque non credo che venderemo centinaia di migliaia di cose Però... Eh, L'intento era fare un progetto artistico, creativo, no? Quindi creare una grafica, una comunicazione, un qualcosa che rappresentasse non aprite questo blog E i suoi follower seguaci La cosa figa è che questa idea nasce dalla commissione tra me, chiaramente E Mirko eh, di Tabù Di Tabù, che trovate sul sito I Love Tabù Mirko di Tavu è, è anche un, un follower di Non aprite questo blog Lui seguiva le mie live già da tempo Con un suo account dedicato all'horror che si chiama Le Grand Guignol E me lo ricordo quando facevo tante live notturne Collegarsi, sempre... insomma È, sta è sempre stato un grande stimatore del mio lavoro Ci siamo conosciuti, ci siamo voluti bene E... Ed è nata questa cosa fantastica, perché lui avendo un marchio di abbigliamento, che si chiama tabù, ci è venuta voglia di fare questa, questa cosa insieme. Quindi è molto rappresentativo di come io vedo il mondo delle collaborazioni. Cioè le collaborazioni non fatte per fare più follower per fare più views, ma fate per fare una cosa figa io credo che insieme abbiamo fatto una cosa figa eh, tutto nasce dalla mia intuizione, diciamo, di, di, di creare questa sorta di, di, di gioco, di ironia dei congiuriani per rappresentare tutto ciò che è il, che è il fan dell'horror che, che io non approvo che noi non approviamo, insomma anche voi che, che sposate questa causa e poi lo spieghiamo, lo, lo raccontiamo in varie live, in varie situazioni Alla fine l'abbiamo concretizzato in una grafica Che ha realizzato Mirko eh, in un modo sublime abbiamo, Ci abbiamo pensato, abbiamo fatto un po' di brainstorming Tutto molto velocemente E abbiamo realizzato grande watch film Abbiamo realizzato questa grafica e questo claim Che è bellissimo Quindi io faccio i, i complimenti a, a Mirko a cui ho già detto in privato che mi ha regalato una gioia incredibile facendo questo, questa grafica e riuscendo a esprimere così bene il concetto di congiuriano e anticongiuriano se la volete comprare compratela, se non la volete comprare ehm, però cioè, e l'apprezzate perché magari apprezzate la grafica, almeno ricondividetela e fate sap fatemi sapere, fate sapere a me e a Mirko e a che vi piace, poi non, non siete necessariamente costretti a comprare questo merch, però veramente ci teniamo perché la cosa più importante è il progetto creativo che c'è dietro, cioè l'idea, la, la, la voglia di, di rappresentare un movimento che, che è quello che, che ruota intorno a aprite questo blog. Tabù è un brand che ha un'ironia pazzesca Vi ho già fatto vedere delle maglie che loro fanno Che io stimo tantissimo Mi piace come ragionano, mi piace come fanno creatività E quindi siamo qua per vedere queste cazzo di magliette Magliette non solo titolo della live mi, mi, trippa mi trippa parecchio Esatto, esatto E quindi guardatevi comunque le stories su Instagram Perché lì ci ho messo un po' di fatica a farle Ho fatto anche un post i prezzi sono sul. ciao Claudietto. no, Claudiettono, i prezzi li trovi sul sito. E... insomma, non è. Non... io non voglio imporvi niente, però se sposate la causa, quindi vi piace la grafica, vi piace il concetto, vi piace non aprire questo blog, vi sta simpatico il brand tabù, condividete questa grafica, ma non tanto perché così si vendono più magliette, perché tanto ragazzi non è che. Eh, stiamo, cioè, non è che, che, che si diventa ricchi. Ok, è, è una cosa che è fatta veramente per il gusto di fare un qualcosa di figo e, e che rimarrà lì e potrà essere comprata. Se andrà bene, vi prometto, vi prometto che se andrà bene, e penso di poterlo dire anche da parte della tabù. Andremo avanti a fare cose sempre più fighe, magari in limited edition, magari non solo. Questo tipo di merch, ma anche altre cose Intanto andiamo a vedere gli, le cose che mi sono state mandate di campione insomma, so. La prima di tutte è una de rappresentativa del mio, del mio progetto, della mia figura, della mia immagine È il cappellino è il cappellino che, come potete vedere, è brandizzato È brandizzato Adesso ho è The Congiuriano Is not my friend E ha ah, Aspetta che Ditemi se si vede Da una parte c'è il logo tabù E dall'altra c'è il logo NHB Cioè ragazzi ma che bomba è Scusate Io quando sono davanti alla webcam non riesco mai a mettere il cappellino Nel verso giusto Ah grande Ciao Claudio Grande, grande Claudio Ehm... Eh sì, perché poi con i nickname non è sempre facile eh... capirsi e riconoscerci Ok, questo è, questo è il, il cappellino Poi c'è la t-shirt La t-shirt Tanto questo dove lo metto? Boh, appoggio qua per terra Ehm Ora, non è che mi vedrete sempre con tutto brandizzato, eh, ragazzi, perché io non voglio inflazionare questa grafica Voglio che la, che la usino tanto gli altri Esatto, bravo, bravo Davide, è proprio l'iniziativa che, che conta Cioè, proprio, intanto qua c'ho ancora... <ride> Voi potete toglierlo, eh, se, lo, se volete toglierlo, potete toglierlo il cartellino Adesso non ho portato nessuna forbice per tagliarlo. Grazie comunque a, a Finco Gli zombie che si è abbonato nuovamente a Comprime. Sapete che se vi abbonate a Comprime non pagate nulla. Potete fare tante cose. Ragazzi che figata. Con Giuliano is not my friend. Adesso io ve la leggo col mio inglese maccherono. <ride> non so come dirlo. Cazzo che babbo. Scusate, mi rimetto. No, non, eh, non ho niente per staccare questo, quindi... Mi rimetto un attimo l'altro cappello perché sennò sembro uno col codino, sembro palassio. Adesso questo qua, anzi, questo qua lo metto qua così che si possa vedere anche in live. Vabbè, poi dopo vediamo tutti. Intanto, la frase è bomba: infatti, sapevo vi sarebbe piaciuto mamma mia ragazzi l'emozione è veramente tanta è veramente tanta oh. don't you dare enter this blog because è qua vabbè il mio inglese è quello che è eh... the is not my friend quindi non, entrate... Sì, non entrate in questo blog praticamente Se eh, è stata la larga insomma se siete congiuriani perché il congiuriano non è mio amico fantastica Scusatemi la qualità della webcam Poi farò Farò delle, delle foto per Instagram In modo che si veda meglio Ma sono così belle veramente Che io cappellino, maglietta E poi vi faccio vedere l'ultima cosa Che è la felpa Li terrei in una bacheca È bello cazzo Mi sembra la concre il co Concretizzarsi di un progetto Di un modo di, di pensare L'horror di, di pensare Di agire Cotone, cotone, cotone 0%, è tutto alluminio <ride> Scusa, eh, vediamo, cotone Non lo so cotone, eh, io non è che sia un, proprio un esperto di, di maglie Mi sembra una maglia normalissima Cioè non quelle de, dei concerti, però Non quelle dei, che trovi ai concerti con... Con scritto docce e gabinetti Non sai quelle farlocche C'ha la sua etichetta Scusate c'è la sua etichetta tabù Ecco se Se, mi fa, se questo progetto avrà successo ch gli chiederò a tabù di fare Anche l'etichetta tabù NQB Che fa molto chic Ma veniamo eh, Purtroppo qua non ho La metto così anche se non si vede, si vede Andiamo se faccio così Mi devo far vedere la finezza della scatola con uh, il logo E qua, tabù E qua, e neanche qui Bellissima idea Ma sono benedette con l'acqua santa per, per tenere lontani gli spiriti maledetti no! Anzi, sono, sono benedette con l'acqua di fogna per tenere. No, lo so, per tenerlo lontani. No, sono benedette col sapone per tenerlo lontani i congiuriani. No, che bello. E poi la, la felpa. Oh, che bello, ragazzi, che bello! Non vedo l'ora di metterla. Che ha è la scritta sul cuore, perché NHB è sul cuore, quindi il congiuriano non è mio amico. E dietro la grafica riproposta Scusate, qua la, la distanza Mamma mia, quanto è, quanto è figa tutta sta cosa Grande Iron Fist Stiamo facendo vedere le, le maglie che sono appena uscite Il merch di non aperte questo blog che, Ma cazzo, ma veramente oggi riuscire a inquadrare... Le congiure is not my friend. E insomma, raga, che dire? Lo butto là. Quando batto le mani, secondo me vi parte un timpano. Comunque, dai. Oh, mamma mia che fatica, raga, che fatica. Che dire? Sono veramente molto contento. Potete trovare le magliette grandi, grande, guarda. Faccio, per chi è arrivato dopo vi faccio vedere il cappellino Che Come dicevo non lo tengo su perché ho l'etichetta Qua che mi vola Comunque c'è il cappellino Congiurano is not my friend Che ha logo tabù E logo NQB Fighissimo raga veramente figo Tanta roba Scusate la testa rasata Si comprano sul sito tabù Tabù con due O Si sì, si comprano sul sito tabù eh, raga, che bello, che bello, che bello Allora, faccio una promessa Se voi comprate la maglietta eh, vi, oh, se, se, se condividete i post con la maglietta eh, Che c'è anche il post su Instagram o su Facebook Io comunque vi ricambio la condivisione sulle stories ringraziandovi Se invece comprate la maglietta e mi fate una foto Io vi faccio un ringraziamento video su Instagram, quindi vi, vi, vi cito nome e cognome. No, nome e cognome, no. Però codice fiscale sì. Scherzo, e, così per, per fare qualcosa che. che per, per ringraziarvi, ma non, non, per i, non per i soldi, per la vendita. Perché ah sì, che bello! Mi avete comprato una maglietta. Ma voi non potete immaginare quanto, quanto si guadagna da queste cose. Non si. Cioè, anche chi, per esempio, ve lo dico sempre, chi fa le, le etichette, che fa i film, non è che diventano ricchi, le fanno perché gli piace quel film, perché vogliono diffonderlo. Cioè, poi è chiaro che magari in cuor loro sperano che un giorno le cose vadano bene e poter aprire una società che fa film, però tante volte non è così. Allo stesso modo, anche io voglio fare una cosa perché penso che sia figa, Eh. Diffondere il verbo, diffondere come Gesù Minchia quanto sto diventando megalomane in un modo pazzesco ragazzi Sto diventando megalomane Megaloma, megalgalolomen Così faceva no? Il più famoso degli eroi super megalomen Ecco megalomen sono io perché Ormai mi sono convinto pure di essere Gesù Christ No scherzo L'umiltà ce l'ho, chi mi conosce lo sa E che, che davanti alla telecamera Faccio un po' lo, lo scemo Raga che bello Che bello Che bello Ecco infatti La mia adorata Santa, Ha già ricondiviso la stories Ragazzi bisogna pompare ma non tanto per, per vendere le magliette, ve l'ho detto, pompiamo il concetto perché io e Mirko abbiamo voluto fare questa cosa per proprio promuovere questa mentalità in cui ci, ci riconosciamo e, e lo stesso Mirko mi ha detto, ah ma cavolo io capisco benissimo il tuo concetto di eh, congiuriano, a me piacciono i, De i primi due De congiuri, ma gli altri fanno schifo, ho capito cosa intendi, quindi... L'ha capito, lo capiscono solo i non congiuriani quindi gli anticongiuriani. Gli altri che non lo capiscono sono congiuriani fondamentalmente, io! Comunque, se volete vi faccio vedere la stories. Che ho fatto, ho fatto la stories così ve le faccio vedere anche. Vediamo se riesco. Ho fatto una bella stories proprio. Vediamo. Ma non riuscirò mai proprio a fare. Già non riesco a far vedere. comunque. Eh no, infatti non si vede tanto. Oppa, vedi Con Giuliani sono tutto fatto a slide. Oh. Poi ci sono le magliette. Tac. Potete ricondividere anche solo una pagina Vabbè, questo è l'ultimo Figo, figo, sono molto contento di questa iniziativa E basta, dai, basta Comunque. Figo, figo, figo, figo, figo Ne riparleremo, eccetera Poi, come ho detto, non è che mi vedrete sempre Quando addosso queste magliette qua Perché non le voglio inflazionare Cioè, voglio che le mettiate voi Se avete voglia di acquistarle Allora, ditemi qualcosa anche voi Dai, su Fantastico, sono contento Non vedo l'ora di togliere Ste orrende decorazioni natalizie Che ci ho attaccato alla porta Che veramente c'è cioè, Sono Vabbè, a mio figlio piacciono Quindi me ne sto zitto Stiamo ce ne zitti va Io Quindi non Che eh... Cazzo ne so Non so neanche cosa volevo dirvi Parliamo un po' di, dei progetti futuri Allora, sto scrivendo Così stiamo anche un po' in live In più, non parliamo solo delle t-shirt Se le volete rivedere, fatemelo sapere, faccio veloce eh, Sta per uscire la recensione di Dead Inferno Che è un film di zombie interessante della, Pubblicato da Tetrovideo Una delle prime pubblicazioni da Tetrovideo Ehm... Poi inizia, adesso vi dico meglio Inizia il Be Afraid Horror Fest Che è un festival che di solito si tiene a Gorizia Ma con il problema del covid non si tiene da nessuna parte Bisogna farlo per forza online Fortunatamente si sono appoggiati alla piattaforma My Movies Bisogna veramente un elogio a questa piattaforma perché l'abbiamo provata già in un altro festival si vede bene ci sono è dal 18 al 23 dicembre 14 film 37 cortometraggi 6 giorni di puro terrore rigorosamente in anteprima nazionale tutta roba che qua non è mai stata vista mi sembra un'ottima cosa per vedere questi film Mm, il biglietto è di 9 euro e qualcosa, veramente una sciocchezza se pensate che i film sono 14, di cui veramente tanti sono interessanti, perché io ho guardato tutte le, tutti i casi e sono veramente interessanti. Questa volta voglio anche cercare di guardare più cortometraggi, perché in altri festival li ho snobbati, e... Insomma, guardatelo, non è detto che farò la solita live dedicata al festival, per, non voglio far promesse, ma lo spero. Cioè spero di poter fare anche per Biafredo una live dedicata dove parlo di tutti i film che ho visto, perché poi alla fine è un'occasione molto interessante cioè per parlare di film che sono inediti e che... E vedi in anteprima Quindi poter dare la, mi dare la mia opinione in anteprima Veramente uno, una bella opportunità Ma perché si spegne? Ah forse scarica sta luce Ah carichiamo la luce allora E luce fu Qua c'è il suo buchetto dietro chiamiamolo Sono sul sito Trabu ma non le trovo E eh, allora Ah, ok, scusa, eh. intanto io ho fatto la cosa più sciocca che si potesse fare, cioè quella di, di non condividere il, il link Un attimo, eh Ho fatto la cosa più sciocca che, non, che si potesse fare, cioè non condividervi il link, ma ve lo metto qua in chat Allora, merch naqb. Ma perché non scrive in maiuscolo? Allora, lo scrivo così: merch naqb. Ve l'ho messo in chat. Questo è uno short link che ho creato io eh, per rendere più facile. Diciamo, le operazioni Che bello, non ho ancora guardato il mio post Su, su Instagram, bello, bello Mamma che bello, è bellissimo Ah, che bello, che, che bello Che bello Vorrei tanto riuscire a farvelo vedere, ma Quindi mh, Entro fine Allora, siamo, cavolo, siamo al 12 Uh, entro fine anno ci, ci usciranno Un sacco di cose le, le recensioni scritte Probabilmente faremo la live dedicata al Be Afraid Horror Fest uh, Devo realizzare un video Con i tre migliori film horror usciti nel 2020 Anche se non li ho visti tutti ma mh, Non credo che, che Quelli che Ma poi non è uscito quasi un cazzo eh? cioè, Cos'è uscito? Cioè, tante cose sono state rimandate Doveva essere un anno Molto ricco di uscite Poi con questo problema è diventato l'anno peggiore possibile Però un video lo farò Un video con i migliori e Anche se magari qualcosa mi manca Che vi devo dire? Non posso certo andare a comprarmi tutti i film Così, insomma cioè, Se un film è brutto, per esempio Mettiamo che The Cruiser mi ha detto che non è neanche male Questo nuovo reboot o remake però sai, andarmelo a comprare a 19 euro il Blu-ray, quando tra un po' lo trovo a 3 euro, cioè al mercatino, oppure lo trovo usato a 5. Scusate, oppure lo trovo a, su Amazon A 5. Sinceramente, per fare la corsa alle recensioni direi di no. Quando questa quest attività invece mi, mi procurerà tante entrate, allora magari sì. Eh, perché Quello veramente, cioè, potrebbe essere un uso, diciamo, di eventuali entrate eh, ottimale mi cioè, dici, vabbè, voglio fare... Eh, mi compro... cosa saranno? 5 finto che non ho visto usciti quest'anno The Grudge, eh, no, Fantasy Island, eh, Deep, Deep... quello ambientato nelle profondità marine, un altro paio, insomma insomma ragazzi, sono molto molto contento, fatemi qualche domanda, ah sì poi parleremo di Flash Contagium e parleremo, sicuramente parleremo, no non sicuramente, allora se mi arriveranno degli spasmo, eh, perché a quel punto li potrò vedere, eh... sono già d'accordo con Alex Visani che facciamo una live, perché comunque... Sapete anche voi che, vabbè, la mia opinione magari vi interessa e quindi certo che ve la do e me li guardo tutti Però avere un espertone come Alex Visani fa sempre comodo, no? Io sono ben felice di avere esper esperti o comunque gente che... Oh, oh, è luce fu No, facciamo così, guarda, così, perfetto Direttore della fotografia sono... <ride> avere Alex Visani che è un mega esperto è di, degli spasmo del resto è lui che li porta in Italia o comunque li propone a Digit Movies per la pubblicazione quindi ci sarà una live con Visani e spero anche una live dedicata a Flash Contagion. che visto che siete qua con me vi voglio svelare che a me è piaciuto vi dico solo questo. Poi ci sono tantissimi aspetti di, di cui parlare e sono abbastanza contento che un mio contenuto sia in un film che non mi è, non mi è dispiaciuto. Per cui, bene, sono contento, sono salvo, nel senso non, non dover parlare male di un film dove conosco bene eh, mi, mi, mi, mi dà un grande sollievo. Poi non significa che io non lo faccia. Se, se ho delle conoscenze all'interno della troupe però insomma sempre meglio quando, quando si conoscono le persone che fanno i film non, se il film viene bene sei contento insomma e... quindi fin con gli zombie se, mh, ci, sarà, ci sarà un articolo su Dead Inferno che è un fin con gli zombie a te potrebbe piacere sicuramente perché è veramente notevole sotto certi aspetti Poi è uscito, cavolo, è uscito il gioco incredibile. Allora, la mia storia dell'Xbox... Io volevo fare me mega cose con l'Xbox serie X. L'ho comprata al day one solo perché... Ciao, sono sul sito ma non trovo la sezione dove vendi cappellini, eccetera. Ma guarda, se clicchi proprio il messaggio prima... Claudio, il messaggio prima del... Del tuo c'è un link che ho messo io nella chat dove manda direttamente alle robe solo DNAQB. Cioè il, il merch solo DNAQB. Mamma che bello. Posso solo godere come un riccio. È troppo bello. È veramente troppo bello. Più di così non posso aiutarti, nel senso che c'è un link dove, dove vai direttamente a tutti i prodotti. E c'è il cappellino anche. Il cappellino non, veramente non male, non male. È proprio. È quasi identico a questo. Io, questo qua, è come lo portavo ai primi video: cioè con la visiera più dritta. Ehm, per cui l'ho anche portato per tanti video dell'inizio del canale. Poi ha, non ha la rete ma il tessuto proprio come lo portavo all'inizio. Questo qua invece ha la rete perché ho trovato questo modello. Mi piacerebbe però avere dei cappellini diversi magari per ogni volta. Eh, comunque appunto mi piacerebbe anche fare delle, delle cose un po' particolari no? Quindi anche limited edition, o. però tutto sempre con dietro qualche idea carina, insomma qualcosa che possa rappresentare questa community che possa rappresentare un modo di pensare, un modo di vivere il cinema o collaborazioni anche con chi stampa i film, tutto può essere ci devono essere i presupposti, l'amicizia, volersi bene non ho, io non faccio mai le cose per, per una convenienza, diciamo, economica o di fama, ma la faccio per una convenienza mh, emotiva, di amicizia e di... Io sì, sono avido, avido di, di amore, di, di amicizia, cioè... Eh, di buoni sentimenti, di complimenti. Se mi fate complimenti io sono contento, cioè se mi gratificate dicendomi che quello che faccio vi piace o lo ritenete di qualità, io sono contento, quindi va bene. Questo è il mio pagamento. Per fortuna io ho un lavoro che mi piace ancora, nonostante vent'anni... Vabbè, i primi anni erano anni in cui dovevo imparare a farlo, adesso lo so fare. Mi piace lo stesso e mi basta per pagarmi da vivere, quindi... Questo è, molto, è un grande vantaggio e, e mi rendo conto di essere fortunato rispetto ad altri. Se... fatemi sapere se avete comprato i prodotti, che vi ringrazierò. Che ne sono? Sono 43? Bene, effetti, effetti, è un po' che siamo online. Ah, ragazzi io sto, sto cadendo a pezzi devo farmi vedere da qualcuno Un mago ma, dal mago del nascimento il mago non nascimento a proposito di congiuriani parliamo di congiuriani visto che la giornata è a tema anzi mi rimetto il cappello vorrei tagliarlo questo coso non vorrei romperlo ah. no sapete che mi sono immaginato la scena io di che tiro questo filo No, di, di, di plastica e mi, mi trancia via le dita tipo film horror. Ah! Mm. Non fatelo! Ecco. Tu vai là! Adesso non vorrei che l'altro cappellino si sentisse. Allora, cosa che volevo dire? L'altro giorno pensavo, no? Questo discorso dei Warren che, che alla fine io ritengo che se tu sei convinto che i Warren siano dei, degli eroi mmm, fondamentalmente sei con Giuliano perché i, i Warren è, in realtà sono... Cazzo, qua è finita la musica. Sai cosa faccio per i... Per i... Per ricordare i vecchi tempi, metto l'album di Esa e Schizzo, che mettevo sempre nelle live, di una volta e Quando... insomma, se pensi questa cosa, significa che tu pensi, vabbè, intanto che i fantasmi, nelle case di questi poveracci <ride> Ci sono veramente, ci, ci siano stati veramente E che questi due fossero veramente in grado, in qualche maniera, di risolvere la situazione, cioè vi rendete conto di quanto è assurda questa diciamo usando un termine scientifico questa cazzata cioè eh, mi è venuto in mente sapete che mi è venuto in mente pensando ai warren mi è venuta in mente la vanna marchi che insieme ad un nascimento vendeva l'acqua e sale lì non so come cavolo funzionava che era un, un faceva un, un, un un rito magico e le persone avevano paura che la, la Vanna Marchi le, gli facesse qualche maledizione e gli davano i soldi, pazzesco quindi mi è venuto in mente che Vanna Marchi eh, non è congiuriana, anzi, no, no, anzi, per carità non, non è per non è, è, è, una, marchia, è una donna furba o, o dipende dai punti di vista, comunque appunto lei non è che credesse a, a quello che faceva e quindi, chi. chi insomma, praticamente che un po' erano dei. dei, dei. I Warren erano un po' come i Marchi di Ronascimento che vendevano l'acqua magica, non lo so. Cioè, vendevano fuffa poi alla gente. Ah, un po' d'acqua, cavolo, ragazzi. Grandissima questa grafica. Il congiuriano. The congiuriano is not my friend. Grandissima, tra l'altro, mi sembra aver capito che se superi i 40 euro c'è la spedizione gratuita. Allora, non essendo proprio magliette da pochi soldi, ci mettete poco, mettete una maglietta un cappellino e avete la spedizione gratuita. Guardate, poi c'è anche lo sconto con il codice. L'ho scritto nel, nel post. Ve lo dico anche a voce. Dai, così, non facciamo i tirchi. Santa 20 tutto, Santa tutto maiuscolo 20, 20% di sconto. Spedizione gratuita ordini superiori a 40 euro. Mentre invece la spedizione, diciamo all'estero, eh, devi superare gli 80 euro per averla gratuita. Però non credo che avere follower oltre Europa, a parte qualche rarissimo caso, c'era un ragazzo americano che seguiva. Che sape... Italo americano che sapeva l'italiano, mi seguiva. Insomma raga, eh, o mi fate qualche domanda o io stacco, perché poi vabbè, ci siamo divertiti, però poi non è che posso stare qua come un ucciola a parlare da solo. Bra, bra. Io ho visto live di Twitch dove la gente sta tipo. si fa i benedetti cazzi suoi e. e la gente li guarda. A me, sinceramente, io vorrei anche parlare di qualcosa anche con voi, con il vostro contributo. Non riesco a mettere il cappello dritto quando sono di fronte alla novità è proprio tipo una mia... Ma non c'è modo di... Va bene, va bene raga io direi che la live può finire qua Sono molto contento di questa cosa di... Vi faccio rivedere le magliette Vi faccio rivedere il cappellino Allora il cappellino, eccolo qua Tac Vediamo se così si vede meglio Così Guarda qua Di qua c'è un logo, non so qual è NaQB NaQB E di qua c'è Fabu poi c'è la maglietta, pregio E scusate la luce qua la fa sembrare grigia ma invece la maglietta è nera solo che la webcam non è molto clemente con noi E, e poi c'è la felpa, mamma mia la felpa, mamma mia Col cappuccio, in perfetto stile Gonz, con Giuliano is not my friend sul cuore e, e grafica sulla schiena Un po' in stile skater Come erano le felpe da skate Di quando ero giovane a me Che infatti andavo in skate E, e avrei dovuto continuare Secondo me Però alla fine non l'ho fatto allora ragazzi questo è tutto per l'unboxing delle magliette ufficiali Cappellino, felpa, insomma il merch ufficiale di non aprite questo blog Anticongiuriano Quindi se vi identificate in questo concetto Come vedete il logo di non aprite questo blog è in piccolo Non è una, una promozione del sito ma è una promozione di un'idea Di un concetto Quindi se vi interessa ve lo comprate uh, Diffondete il verbo un mega abbraccio, un grande ringraziamento ai miei Patreon e... Dicevo, se volete diventare Patreon e sostenere informatevi, ci sono tutti i link eh, Devo dire che è una cosa che apprezzo molto Ringrazio i miei Patreon Massimo Bezzati, Davide Perin che veramente fanno una cosa grandiosa e Sempre, sempre, sempre, sempre li ringrazierò Continuerò a ringraziarli Forse se un giorno avrò 100 partner, non potrò farlo Cioè stare a ringraziare 100 persone <ride> Magari farò un video posto e dico tutti i nomi delle 100 persone Anche perché se uno ha 100 partner, non Cazzo vuol dire che guadagna Quindi deve fare qualcosa e ringrazio comunque anche tutti gli altri perché sono importantissimi i like che mi mettete, le condivisioni, il supporto, l'amore, l'amicizia, eccetera. E ci saranno tante novità e che ho poche... sono vecchio, ho poche energie e cerco di fare una cosa alla volta. Quindi in realtà se potessi farei veramente 300.000 cose ogni giorno in più, nuovi progetti però purtroppo l'energia che ho è questa, ma intendo un'energia mentale che non riesco a stare dietro a tutto considerate che lavoro e ho un figlio e quindi vi assicuro che chi è padre come me sa che i, i figli sono la cosa più bella del mondo ma anche un grande impegno cerebrale proprio, mentale oltre che fisico, ma il fisico si può stressare molto di più della mente che bello ragazzi, sono felice, questo progetto mi sta rendendo una persona più come voglio essere grazie a tutti e grazie anche a ESA per la sua musica che ci accompagna ormai da tante live ESA e anche gli amici Mani Pulite che ormai sono il sottofondo delle mie live sempre un abbraccio a tutti, e cosa posso dire? Rispetta nella Roma, visto che siamo in tema. Rispetta nella Roma, DNAQB e dei OTR, ESA e il Presidente. Rispettate la Roma. Cari miei congiuriani, vi voglio bene lo stesso, vi voglio bene lo stesso, vi voglio bene. Questo lo dovete capire Non è odio È compassione la mia <ride> E potete sempre fare il salto dall'altra parte Venire Anzi apriremo uno sportello Uno sportello per i congiuriani Che vogliono Vogliono venire e dire Io non voglio più essere congiuriano Aiutami Salvami Salva la mia anima Apriamo lo sportello Dai Questo è il prossimo progetto <ride> Vi voglio bene, grazie, grazie, grazie, grazie Grazie Yo, N.A.Q.B Tabù, insieme Per spaccare Ciao Gons E a sto giro ero poco partecipe Comunque bellissimo merch. Mi, che... Mi sa che prendo la t-shirt Grande Vi voglio vedere tutti con la t-shirt Dobbiamo fargli paura Dobbiamo fargli capire Che devono stare muti Muti I congiuriani muti Grazie ragazzi Stacco Ma tornerò presto Farò molti più live Come vedete ne sto facendo tante di più e... e a proposito Seguitemi anche su TikTok Perché voglio fare cose belle Su quel social di mentecatti <ride> Un social di mentecatti Però il mondo si può salvare Noi lo possiamo salvare ho trovato anche la mascherina e ne Vedi, quest è, questa è, è la chicca. Guarda, grande Claudio che hai scovato! Il nostro Claudio, grande, ciao, un abbraccio a tutti. Come lo faccio male l'occhiolino occhio, io proprio.